Mi chiamo Alessandra Profeti e è la seconda live a cui partecipo. Questo corso è stato molto intenso, sicuramente ancora di più rispetto a quello precedente. E la cosa più, più potente, la parola più potente che si può dire è trasformazione, perché è stato un crescendo. Un crescendo di lavoro interno, lavoro di consapevolezza, lavoro di condivisione. È stato molto profondo lo scambio tra di noi e molto bello ogni passo, ogni singolo passo. Penso che si possa davvero consigliare a chiunque abbia voglia di, di mettersi in gioco, a chiunque abbia voglia di conoscersi. A chi vuole fare una scommessa sulla propria bellezza e sulla bellezza che è intorno a sé. Diciamo che la cosa che proprio mi porta a casa è proprio questo rinnovamento, il fatto di sentirmi proprio una, quasi una persona nuova, anzi, non senza quasi, una persona nuova con più lucidità con più consapevolezza, più amore e più benessere. Ringrazio tantissimo Patrizia perché è una coach in certi momenti implacabile <ride> che però ha le idee molto chiare è molto efficace e tutto quello che gli esseri di luce le comunicano riesce a farcelo arrivare in un modo estremamente naturale.